Ecco, posso lanciare la mia presentazione. Ok, che ho titolato Scrivere inclusivo si può perché ho preso spunto dalla mia vecchia presentazione, che era Comunicare inclusivo si può. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del concetto di scrittura e di comunicazione inclusiva che è un termine forse più azzeccato rispetto al termine che si usava una volta dal punto di vista tecnico, era la comunicazione accessibile, ma io ritengo che questi due termini siano sinonimi. Includere e quindi anche nella comunicazione, perché questo è un tema che, benché sia più facilmente gestibile, è simile all'inclusione anche rispetto alle cosiddette barriere architettoniche. Allora nel momento in cui noi comunichiamo e ci relazioniamo, dobbiamo cercare di avere le stesse attenzioni che ormai per legge siamo obbligati a tenere nel momento in cui noi costruiamo degli ambienti che per loro natura sono destinati al pubblico. E quindi eliminando le barriere architettoniche all'accesso. E quindi questo è un po' un dovere di ogni comunicatore pubblico, così come di chiunque lavora in un'istituzione che fa un servizio pubblico, comprese ovviamente le scuole. Poi ci saranno una serie di slide su alcune indicazioni di scrittura dei documenti, quindi accessibili e facili da consultare alcuni riferimenti sull'accessibilità o sulla inclusività di testi e dei media che però sono state poi relegate poc'anzi nell'appendice e nell'appendice troverete anche alcuni elementi per la diffusione libera dei contenuti e delle esperienze partendo da un concetto forte che peraltro costituisce una delle azioni del piano nazionale della scuola digitale che è quello della diffusione delle, delle risorse educative in modo aperto, partendo da un principio importante che la scuola è inserito in un sistema di istruzione che ha il compito proprio costituzionale di essere libera e aperta e quindi quelli che sono i contenuti culturali che sono veicolati nei nostri ambienti scolastici è opportuno che siano distribuibili con la possibilità di riuso e di riutilizzo, non si tratta di plagio o di cose di questo tipo, ci sono dei bei riferimenti anche in chi ha studiato di più questi settori che dicono se tu prendo una mia idea e me la copi mi fai un favore, perché in un certo qual modo la rimette in campo con l'idea di creare dei nuovi impatti, partendo dal presupposto che i contenuti culturali, così come quelli dell'istruzione, abbiano la caratteristica di potersi poi ampliare, rigenerare a seconda del contesto in cui sono utilizzati. C'è una bellissima frase di un altro grande di un, di, un, di un grandissimo riferimento un altro oltre a Giancarlo Cerini nel mondo dell'istruzione qualcuno di voi sicuramente lo conosce si chiama eh, Franco Lorenzoni che nell'incontro di ricordo su Mario Lodi trovate il bellissimo, la bellissima registrazione nel sito di Indire appunto diceva eh, noi docenti abbiamo una cosa forse che ci contraddistingue a volte da chi lavora in altri ambiti lui faceva anche riferimento con i docenti universitari e che noi, a noi piace distribuire a noi piace regalare a noi piace che delle idee possano essere riutilizzate È per questo che abbiamo le magari nella primaria di due ore è per questo che noi rivendicheremmo, dice Franco Lorenzoni due ore alla settimana come uno degli elementi importanti di base contrattuale anche nelle scuole che non sono la scuola primaria anche negli altri settori dell'istruzione poi nell'appendice ci sono ulteriori risorse allora un pochettino ho già introdotto il tema sulla comunicazione inclusiva che potremmo dire prende un pochettino suo, le sue premesse la sua origine da alcuni movimenti nati in Gran Bretagna quando si rifletteva sul linguaggio per estendere degli atti amministrativi si ci si interrogava sulla semplificazione anche del linguaggio amministrativo negli anni 90 tutto questo è stato raccolto anche in Italia, ci sono state anche delle esperienze molto interessanti, il progetto chiaro c'era il ministro Frattini che aveva anche scritto tutta una serie di indicazioni per la redazione di documenti amministrativi che possono essere più vicini alla lingua parlata dei cittadini. In quei tempi c'era anche tutto il lavoro di Tullio De Mauro sul vocabolario di base e in pratica c'era un movimento importante che invitava le pubbliche amministrazioni e per prime le scuole a costruire, a scrivere documenti che fossero innanzitutto chiari e comprensibili nel momento in cui sono rivolte al cittadino medio. Non stiamo parlando quindi di, di, diciamo, di testi scientifici e neanche di testi didattici che ovviamente usano un linguaggio che deve essere ben rigoroso e che deve essere allineato con l'età dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ma stiamo parlando in maniera più specifica di tutta quella parte dei documenti che si rivolgono al cittadino o alla cittadina. E quindi si diceva anche negli atti amministrativi come riuscire a mettere insieme la legittimità dell'atto, potremmo dire anche delle nostre circolari o anche di tanti atti amministrativi che quotidianamente vengono elaborati dalle scuole, con il concetto di chiarezza. Nascevano tantissimi manuali di stile, uno famoso di Alfredo Fioritto, che addirittura in uno dei suoi testi dell'inizio del, del 2000, indicava, e quasi anche a noi persone di scuola, anche se si riferiva soprattutto ai comuni, e quindi a, a maggior ragione a noi, un rovesciamento anche della scrittura dell'atto amministrativo, invitandoci e poi non siamo stati in grado e neanch'io sono stato capace eh, a portare avanti questa sollecitazione invitandoci ad esempio a dire via a tutti quei considerati visto, visto, visto, visto che occupano magari due o tre pagine dei nostri atti amministrativi il cuore messo alla fine se tu ti rivolgi al cittadino devi dirgli prima qual è il senso del documento poi Snellisci quella parte e se proprio è necessaria quella parte, mettila in fondo, mettila dietro, non come inizio, non come premessa, perché la comunicazione non segue l'ordine logico della, non so come dire, del passaggio temporale dell'informazione che prima acquisisce e, e riflette sui documenti vigenti e poi si esprime. La comunicazione è una relazione tra persone e come tale abbatte tutto quello che è una sequenzialità apparentemente logica a favore dell'efficacia. E quindi questo, contesti pensati e scritti per essere compresi, vicini alla lingua parlata dei cittadini, insisteva molto Giulio De Mauro su questo aspetto, sul suo vocabolario di base. A scuola noi abbiamo qualcosa in più perché noi abbiamo un contatto continuo, diretto con le persone con le quali ci relazioniamo e quindi abbiamo un valore che moltiplica questo aspetto e questa urgenza, che è fatto da tutte un'altra elementi anche di postura nei confronti delle persone che frequentiamo che dà valore già di per sé moltiplicando l'aspetto del senso delle cose che noi comunichiamo, scriviamo, diciamo. E quindi si parlava di legittimità e chiarezza la cui intersezione portava l'efficacia. Nel, nella prima decade del 2000-2003, la legge stanca sull'accessibilità, è nata un'altra sensibilità, e qui in Italia questa volta è stata un pochettino più avanti anche delle altre nazioni che poi dopo più convintamente però hanno proseguito su questo aspetto e il discorso della universalità cioè io non soltanto comunico per farmi capire ma aggiungo un pezzettino a volte dimenticato anche da quelli che sono gli aspetti più eh, diciamo, importanti esperti della chiarezza ma non solo cerco di farmi capire ma da tutti questo da tutti è quello che dà senso dell'attenzione nei confronti di chi accede ai nostri testi in altro modo e quindi c'è un riferimento esplicito anche alle persone con disabilità rispetto ai quali, e qui era nato proprio nel 2003 la legge Stank, che subito andava a impattare sulla comunicazione web, cioè sui siti web. Sì, Daniela De Martin, eh, non ci sono problemi, eh, rilascerò poi i materiali. Ecco, e, e dicevo, sul web, eh, in modo che ciascuno potesse riuscire ad accedere a quel contenuto con un altro caposaldo le persone con disabilità non devono avere delle versioni differenziate di una risorsa di un contenuto ad esempio web ma deve essere chi costruisce il contenuto che deve essere attento a renderlo fruibile al maggior numero di persone possibile e allora ecco che il discorso di accessibilità è entrato proprio a svilupparsi nella cultura anche tecnologica, se vogliamo, della nostra nazione e in maniera ancora più convincente anche in altre nazioni. L'accessibilità è nata negli Stati Uniti e della verità e con una riflessione allora su questo concetto di accessibilità di comunicazione. E inclusiva con una piccola escursione per quello che riguarda la fruizione dei contenuti nel web e eravamo un po' ai primordi delle, dei siti web a volte venivano costruiti con dei programmi molto automatici non c'erano ancora quelli che si chiamano cms che sono pratica dei sistemi di generazione automatica di contenuti un tipo sono dei blocchi e e troviamo anche nel web e nel digitale, dipendono molto dal tipo di disabilità. Cosa dà fastidio? Può dar fastidio a chi ha alcuni approcci che non sono quelli standard, diciamo così, o quelli più comunemente utilizzati, e quindi inclusione per tutti. Nel web i testi, i testi lampeggianti, i testi sotto forma di immagine, lo recupereremo. Purtroppo, tante, troppe volte, i ministeri, compreso il nostro, ora sono molto più attenti, finalmente, veicolavano dei contenuti facendo la scansione del documento. Anche noi scuola non dobbiamo farli, anche nel momento in cui andiamo a pubblicare in albo, perché un documento scansito come immagine è un documento vietato Secondo due motivazioni. Uno non è un documento ricercabile. Le leggi sull'amministrazione aperta piuttosto che sulla accessibilità dei contenuti eh, richi richiedono che i testi di ogni atto amministrativo possa essere ricercato da un motore di ricerca. Se io metto un testo e faccio la scansione immagine, questo testo non è ricercabile quindi contravviene a uno dei pilastri anche della comunicazione digitale eh, con tutte anche le nostre parti che dobbiamo in, buona parte, eh, di cui dobbiamo in buona parte tenere conto. Quindi il primo elemento è questo. Poi c'è un secondo elemento ovviamente un testo ridotto a immagine è un testo che esclude dalla fruizione le persone che utilizzano gli screen reader che sono degli strumenti che consentono alle persone ad esempio con problemi visivi di sentire l'audio al posto di leggere il testo. La persona non vedente non può leggere, deve sentire. Ecco che allora questa è una barriera comunicativa che in tempi di eh, inclusione non è accettabile. Poi il discorso dell'inclusione dei testi, se vogliamo, va anche su altri ambiti, ad esempio anche nei social. Consiglio, allora, se parliamo di comunicazione inclusiva e quando noi nei social mettiamo un'immagine di un'estrazione, un una, estratto magari di un libro, stando attenti ai diritti d'autore, a tutto il resto, ma ci capita di farlo, Oppure anche un'immagine presa dai nostri appunti, dovremmo avere sempre l'accortezza, all insieme all'immagine, di inserire anche il testo, perché in questo modo noi consentiamo anche a tutti i cittadini e le cittadine non vedenti che accedono ad esempio a un social di fruire di quella comunicazione altrimenti è come se noi dicessimo tu no e capiamo che in termini anche di democrazia della parola l'esclusione vuol dire che qualcuno non può essere accolto in una, in una stanza che uno pensa di aver lasciato con la porta aperta poi ci sono tanti altri elementi che costruiscono una barriera alla funzione dell'informazione ad esempio la scarsità dei contrasti, ad esempio un carattere troppo piccolo, ad esempio i muri di parole che fanno, rendono molto faticosa la lettura a chi invece ha necessità soprattutto su video di avere un minimo più di respiro nella lettura il linguaggio complicato è un'altra barriera e quindi ecco che ancora il discorso della chiarezza entra in gioco come elemento importante così anche i video non sottotitolati o non descritti per sommi propri se io metto un video dell'open day e basta beh, certo che lo faccio anch'io, no? l'ho fatto anch'io a volte però devo essere cosciente che in questo caso creo una barriera di, ad esempio se un video parlato alle persone sorde e quindi ci vorrebbe sempre un accompagnamento a lato in termini inclusivi. Ma in realtà la barriere che noi costruiamo alle relazioni e alle comunicazioni non riguardano soltanto l'aspetto per così dire formale della comunicazione o del documento o del contenuto della risorsa web ma riguardano anche l'ambiguità dei messaggi, un concetto di rumore, una mancanza di relazione. È chiaro che se io voglio trovare una soluzione con per una persona con cui mi sto rapportando, se creo un clima di grande diffidenza, sto facendo un'altra cosa. Non sto cercando una relazione, di questo devo essere consapevole. Così come i blocchi emotivi vanno anche compresi questo nella parte studentesca. Quindi l'accessibilità a scuola potremmo dire che è anche comunicazione inclusiva allora adesso andiamo più sul tecnico no? scrivere documenti accessibili è facile da consultare prendendo spunto da un primo parallelo tra la scrittura su carta e invece quella che uno e la lettura diciamo meglio dal digitale allora, vediamo poi, Io ho messo qua accanto come esempi, ho messo eh, una pagina del Corriere della Sera, che è un'immagine per peraltro di pubblico dominio, qui si aprirebbe anche qui un discorso molto interessante sul copyright e sulle immagini libere, sulla nascita della Repubblica Italiana, e una pagina del Corriere della Sera di, qualche, di due o tre anni fa, Adesso sono diventate più leggibili eh, anche le edizioni web dei giornali. Peccato che mentre uno fino a qualche anno fa poteva leggersi tutti i contenuti dei quotidiani, adesso buona parte dei contenuti sono a pagamento. E peccato anche che fino a quattro anni fa o cinque la stampa di Torino era stato l'unico quotidiano italiano e forniva tutti gli articoli che metteva sul web con la licenza al riuso eh, erano proprio una licenza particolare che si chiama creative commons che consentiva quindi alla, alla persona che leggeva qualcosa di distribuirlo in maniera del tutto lecita a chi voleva eh, era stata una grandissima idea però ormai non anche se comprende di crisi della carta stampata la necessità di recuperare qualcosa attraverso i contenuti a pagamento è andata ovviamente anche a colpire l'editoria e la comprendiamo allora cosa vediamo qui da quello che è impostato con quei riquadri e, e, e qui ci sono anche stati degli studi di, si dice di usabilità dei testi cos'è che uno legge per primo sono stati studiati messi a, a confronto fatti dei test proprio con delle persone ciò che la persona legge nel web e lo stesso nei giornali la prima cosa non è mai l'immagine ma sono sempre i testi più grandi cioè la nostra attenzione è calamitata dal rilievo che viene dato al testo che contiene la notizia quindi la notizia è nata in Repubblica Italiana è al primo posto e poi successivamente gli altri, lo stesso nella versione web e quindi potremmo dire che il movimento è assolutamente analogo c'è da dire che è lo stesso movimento che noi facciamo con gli occhi ogni qualvolta andiamo a leggere un documento che proviene da una rivista oltre che da un giornale. Andiamo a vedere adesso invece due documenti a noi molto, diciamo, per noi molto consueti, che sono le indicazioni nazionali del 2012 e la loro rilettura e espansioni. Indicazioni nazionali nuovi scenari del 2018. Io le ho riportate esattamente come erano. Hanno alcuni elementi analoghi e qualche cambiamento. C'è qualcuno che vuole provare a interpretare, no? E come primo impatto che differenza trova e che analogie si trovano tra questi due documenti. Vedete... Qualcuno vuole intervenire? Beh, ad esempio, vediamo che l'organizzazione... Mi che... permetto. Prego. Allora, eh, il titolo nel 2018 è centrale sì. e non laterale, eh, tutto a sinistra come invece nel 2012. Sì. E c'è una differenza di grandezza di carattere, cioè c'è una maggiore differenza di grandezza, secondo me, almeno da quello che mi appare dal video, nel 2012, mentre sì. i caratteri sono più vicini come dimensione nel 2018. E poi certo. è stato diviso in paragrafi nel 2018, mentre nel 2012 è tutto compatto. Esatto. Entrambi hanno poi il rientro nell'inizio della prima parola del paragrafo. Sì. Secondo te, qual è più leggibile? Il 2018, ma eh, dal mio punto di vista, il, forse i titoli del 2012 sono più chiari, almeno messi così. Quindi, in pratica... No, no. è meglio il 2018. ok. Eh, perché è più leggibile, eh, è meno impattante, cioè c'è cioè una, una cosa pesante in quello prima del 2012, mentre l'altro ti dà la possibilità di respiro eh, per chi ad esempio come ha fatto lei l'esempio dei ciechi, no? con, eh, è, più, è più calmo come anche con sentirlo con Agrobat Reader. Esatto, quindi esatto, qui sono letture personali, io mi ritrovo. Il sì, sì, ma con cioè, il, mio era, il 2012 solo il titolo mi dava una è, maggiore sì, lettibilità. Sì, cioè, certo. il titolo è forse anche una maggiore, adesso tenendo conto di un ingrandimento più o meno simile, anche del carattere probabilmente. Però il grande vantaggio del 2018 rispetto al 2012, che lo rende preferibile, malgrado magari un carattere un po' troppo piccolino che potrebbe essere stato un peggioramento potremmo dire di leggibilità ma il fondamentale è che abbiamo un respiro in verticale nella lettura cioè il primo caso sarebbe una scrittura si dice a muro e che è quindi non invoglia nella lettura a differenza a volte di quello che capita invece nei libri, però i libri hanno delle caratteristiche ben diverse rispetto a una, intendendo i libri cartacei, a una fruizione digitale. E quindi certamente quello del 2018 è facilitante rispetto a questo aspetto. Ma adesso mi voglio soffermare su quell'elemento iniziale che avevo invece cerchiato. Allora, un fondamento di, eh, sembra molto banale dirlo, un documento ben formato è che il documento sia strutturato. Cosa dire un documento strutturato? Un documento che abbia delle gerarchie al proprio interno. E quali sono le gerarchie? Sono i titoli, i sottotitoli e i paragrafi. Per sottotitoli, per evitare di qualsiasi ambiguità, si intendono, intendiamo adesso, titoli di livello minore. Allora, quando noi redigiamo, scostruiamo, stendiamo un documento abbastanza lungo, oltre le tre o quattro pagine, quello che noi dobbiamo fare è pensare di strutturarlo al meglio dal punto di vista logico. Andiamo sotto a vedere. Vedete, no? Qui adesso è stata presa la guida dell'autovalutazione RAV di marzo 2017. Noi abbiamo contesto, popolazione scolastico scolastica. Poi abbiamo indicatori e domande guide. Siccome questi indicatori e domande guide comparivano poi in tutte le varie schede una buona strutturazione del testo avrebbe indicato, si dice meglio marcato, quel termine indicatori e domande guida come titoli di livello 3. Naturalmente se dopo il, uno il contesto o due non so, scelte strategiche secondo voi scelte due scelte scelte strategiche che titolo di livello sarebbe uno due tre o quattro due no As no due no due uno. scelte strategiche uno. uno perché uno. è fratello di contesto ok vi è chiaro perché sì. non è figlio allora noi dobbiamo immaginare la strutturazione dei testi come un legame di parentela dove abbiamo padri, figli, fratelli e sorelle e la cosa importante dal punto di vista anche della qualità della fruizione del testo e quindi la facilità di orientamento del testo che è una cosa che molte volte ci dimentichiamo ma si dimenticano anche le persone che stendono i documenti ufficiali importanti come poi sarà facile anche vedere e che vanno scritte tutte nello stesso modo se io scrivo 1 poniamo un spazio di tot millimetri poi contesto scelte strategiche dovrò scrivere con lo stesso carattere con lo stesso colore con la stessa modalità di come scritto contesto poi sotto i titoli a livello 2 devono essere se c'è 1 1 vuol dire che deve esserci 2 Punto 1 e poi quello che è il termine di accompagnamento. Vedete che in scolastica, ad esempio, un blu è leggermente più tenue. Quel tipo di colore con la modalità di scelta grafica deve essere conservata in tutti i titoli secondo livello di tutto il documento. Indicatore domande guide. Vedete no, che sono anche gli scritti uguali una buona strutturazione del testo non mi fa scrivere indicatori in corsivo senza marcarlo e poi vedremo come si fa. E quindi io non vado a scrivere indicatori, semplicemente metto il corsivo, poi mi ricordo e anche dopo metterò il corsivo per domande guida e lo stesso per indicatori delle scelte strategiche. Dovrò dire, dovrò comunicare al mio laboratorio dei testi, Word, Profess o documenti eh, di google o pages o quello che uso che quelli non sono paragrafi normali ma sono titoli sono si dice marcati cosa vuol dire questo vuol dire veramente due cose molto importanti sulla leggibilità del testo e sulla fruibilità del testo non solo che il mio testo diventerà improvvisamente coerente cioè tutti i titoli a livello 1 scritti nello stesso modo, tutti i titoli a livello 2 scritti nello stesso modo, tutte le tabelle eh, con un layout uguale, tutti i paragrafi scritti nello stesso modo. Ma vorrà dire che nel momento in cui io navigherò quel documento come Word, come LibreOffice, o come Documents, avrò sempre accanto un sommario navigabile che mi consente di passare da un punto all'altro. Ma vorrà dire che quando io farò di questo il pdf manterrò questa stessa struttura mantenendo questo duplice vantaggio. Ho detto due ma in realtà sono tre. C'è un altro vantaggio nel costruire i documenti in questo modo ed è legato alle persone non vedenti. Vedete questa modalità di strutturazione dei documenti non è un beneficio che noi facciamo ai non vedenti, alle persone non vedenti, ma è un beneficio che facciamo a tutti, comprese le persone non vedenti. E questa è inclusione. Non la strategia differenziata, ma aver costruito il documento in modo che vada bene per tutti. Ed è un qualcosa in più di cui ci avvantaggiamo tutti, come vedremo nella eh, lettura dei pdf che purtroppo quasi mai vengono restituiti strutturati ok poi eh, c'è un quarto vantaggio che quando io vado a strutturare il testo marcando per titoli 1 2 3 paragrafi e quant'altro posso ottenere degli indici o dei sommari navigabili automaticamente perché questi programmi lo fanno in automatico il discorso di sommari automatici e navigabili è uno dei principi che era alla base anche del documento. sempre 2008 se c'è Fabrizio mi può confermare, della, invece dell'accessibilità dei documenti, che è stato successivo a quello della legge stanca. Vedete? E qua vediamo l'effetto, poi lo vedremo anche in maniera più diretta stiamo parlando adesso cos'era? Ecco le linee pedagogiche per il sistema integrato 06 ecco la prima cosa che noi faremo è quello di prendere un documento e di estrarne, estrapolarne la struttura, parte 2 una società, disuguaglianza e povertà è chiaro che si tratta di tre titoli di livello differente, titolo 1 titolo 2 titolo 3 a sinistra e documento che noi scarichiamo dal Ministero che ripeto ha mille pregi però si sono dimenticati questo aspetto quello sulla destra è quello che invece ho voluto ricostruire perché ho un programma che mi consente di aggiungere questa informazione laddove manca e vedete sulla sinistra no? questa eh, so come dire barra di navigazione un ecosistema for vado a cliccare su due e automaticamente il testo va lì ne cogliete le, il valore di una cosa di questo tipo? la conoscevate già innanzitutto? c'è qualcuno che già sapeva questo aspetto qua? che l'ha già visto? Sì, io lo avevo visto no? ammetto è una cosa che non ho mai utilizzato tanto mm. e che molto spesso ne, mi capitano dei pdf in cui c'è, degli altri in cui non c'è e, e l'ho sempre spesso sottovalutata. Ecco. Eh, invece è proprio un ausilio alla lettura molto importante che rende immediatamente quel documento un documento molto più utilizzabile. Se i documenti che noi pubblichiamo come pubblica amministrazione e scuole hanno lo scopo di essere letti, perché se sono così un fastidio burocratico non poniamoci il problema, li facciamo alla peggio e chiuso lì. Se invece pensiamo che possano avere un senso e ovviamente i documenti, le linee guida, le indicazioni hanno un strasenso perché sono quelle che in pratica indirizzano, dovrebbero indirizzare l'attività con i nostri bambini e le nostre bambine, se ci ricordiamo questo aspetto qua le facciamo circolare molto meglio, ricordiamo il discorso precedente. Adesso vediamo alcuni brevi riferimenti, sono le.. Sì, abbiamo ancora un'ora e dieci, un'ora e un quarto, quindi adesso in questo quarto d'ora eh, noiosamente faccio soltanto un riepilogo di alcune notazioni che poi vedremo nell'esercitazione di tenere presente. Allora l'iconcina mostra, mostra nascondi, qualcuno sa che cos'è o qualcuno non lo sa, così magari vediamo di capirla meglio la conoscete? Eh? l'iconcina mostra nascondi che c'è negli elaboratori testi eh, è un'iconcina Maria Cristina che ti consente di vedere i caratteri nascosti e quindi ti consente di vedere la fine dei paragrafi eh, tu sai che per andare a capo noi con la tastiera abbiamo due modi L invio che cambia paragrafo e shift invio cioè freccia in alto più invio una combinazione di tasti che mi fa andare a capo mantenendomi nel paragrafo se io faccio il centrato e faccio uno shift invio tutto rimane centrato se io faccio un invio col paragrafo e separo i paragrafi il centrato che è un elemento diciamo un attributo meglio di paragrafo andrà solo in uno dei due ok quindi averla attiva è importante perché è importante? Perché già capiamo una prima regola di una buona scrittura di un documento, che è cosa che molte volte siamo portati a fare, quando così abbiamo un po' l'urgenza di fare i documenti spaziando un po'. Mai fare doppio invio. Doppio invio cosa vuol dire? Vuol dire che io spazio in verticale con in maniera artificiosa, non semanticamente corretta. Perché fare doppio invio vuol dire fare due paragrafi di cui uno è vuoto e poi come se uno stesse leggendo qualcosa oppure fosse in una conversazione, lui dice e che cos'hai da dire? Niente. Perché hai fatto in pratica una unità di discorso, una unità di testo vuota e oltre a tutto è un disturbo per chi usa gli screen reader. Quindi se io voglio spaziare in verticale vedremo che useremo altri metodi molto più corretti e più coerenti perché mi li porto avanti in tutto il documento mai uno spazio più di uno spazio tra parole e parola non produrre allineamenti con la barra spaziatrice cioè non vado a spostare la firma eh, con la barra spaziatrice quando poi, poi dopo magari metto la firma eh, ci sono poi dei segni che la stampante interpreta in modo strano per cui non viene neanche a volte allineato ma si usano o i tasti tab o meglio ancora i rientri l'apostrofo pensiamo sempre chi usa il scan reader abbiamo capito chi usa il scan reader sono coloro che ascoltano invece di leggere con gli occhi allora l'avvio dell'attività non si scrive con l'apostrofo spazio avvio delle attività e qui ho sbagliato e volevo scrivere con la A e poi l'apostrofo, perché sennò viene letto l'avvio delle attività e poi c'è l'apostrofo. Vanno accentate nella lettera, quindi mai, come a volte facciamo necessariamente con le mail, che non, per cui non abbiamo la facilità di avere le lettere accentate, a volte, ma adesso le abbiamo con le tastiere, però ho fatto un esempio un po' in comune, la verità. E comunque, insomma, è sempre opportuno, necessario, meglio, accentare direttamente la lettera. Ecco, sì, perché l'avevo scritto sotto. L'accento non può essere sostituito dall'apostrofo. Okay? Non scrivere i nomi dei destinatari, oggetti, tutto in maiuscolo il tutto maiuscolo è più difficile lettura c'era un grande usabilista scusate che andare un attimo ad aprire questo lo taglieremo nella registrazione Scusate, allora eh, c'è un grande usabilista che si chiama Jacob Nielsen, che è una persona tra l'altro che ha fatto veramente una fortuna enorme dal punto di vista dei suoi primissimi libri sulla usabilità dei testi, l'usabilità dei siti web, che appunto ha fatto delle indagini per vedere la eh, velocità di lettura di un testo tutto maiuscolo rispetto a che è un testo col minuscolo sembrava ci fosse un 30-40% di difficoltà nella lettura del maiuscolo. Maiuscolo naturalmente può andare bene con i bambini piccoli, c'è anche il vantaggio a volte del maiuscolo per bambini con DSA o altro. Però se noi ci riferiamo a un cittadino adulto, eh, l'indicazione è di non utilizzare il maiuscolo se non in modo mh, proprio limitato. Teniamo conto che il maiuscolo, ad esempio, nell'email o quant'altro, sapete che equivale un po' come, da, come gridato. Le sigle degli acronomi vanno scritti senza punti intermedi. Al alcuni sostengono che quando le scritte degli acronomi sono di testi leggibili facilmente e hanno più di sei caratteri, tipo UNESCO, UNICEF o quant'altro... Si consiglia di mettere maiuscolo soltanto il primo carattere. Poi, i numeri primo secondo, terzo, quarto e quinto sono numeri romani, non si mette l'esponente. Email, questo vabbè, ci sono ultimamente anche delle diverse letture, però quella più utilizzata è l'email scritta così con la lettera iniziale maiuscola. I nomi dei giorni della settimana e dei mesi questo è stato anche indicato con chiarezza dall'Accademia della Crusca già da qualche anno a questa parte, come nomi comuni si scrivono in minuscolo, 3 aprile, non 3 a maiuscolo aprile, lo stesso per mercoledì o per martedì. Negli indirizzi anche lo stesso vale per via e piazza, in quanto si tratta di nomi comuni. Poi, le date. Noi dobbiamo sempre immaginare che noi scriviamo per chi legge, quindi se non stiamo facendo una compilazione di un form che ha dei campi, campi obbligati e dobbiamo mettere la data di una circolare piuttosto che la data di, non so, di, di una delibera all'unanimità o a maggioranza, oppure a maggior ragione dobbiamo anche fare una comunicazione, queste regole valgono anche ovviamente per i testi delle mail non scriviamo, non so, il consiglio d'istituto si riunisce il giorno 02 barra, non so, 12 barra 2021. Perché? Perché quello fa richiedere a chi legge uno sforzo interpretativo maggiore. E siccome non ci costa nulla ed è anche molto più bello esteticamente, si scrive come si legge e quindi 2 dicembre. 2021 se uno vuol mettere l'anno è chiaro che se stiamo facendo consiglio di istituto tra dieci giorni non sarà mai nel 2022 nel 2020 quindi teoricamente l'anno può essere omesso e questo è importante perché distingue quella che è la comunicazione la relazione con le persone dal documento burocratico che invece richiede a volte qualche attenzione aggiuntiva un altro elemento che mi piace sottolineare spesso, quando facciamo, ad esempio scriviamo nei siti web, nel sito della scuola, piuttosto che in tante altre comunicazioni all'interno della circolare, se io ho il consiglio di istituto il 2 dicembre, sparando una data a caso che peraltro è già passato, se io dico si terrà il 2 dicembre alle 15.30, ecco, due parole su questo. Il 2 dicembre cosa fa il genitore? La prima cosa che uno si chiede è la stessa cosa che ci chiediamo noi quando leggiamo di un evento so a Natale Natale è più facile però è mica il 25 non sappiamo spesso se è sabato, venerdì o altro aggiungi i giorni della settimana anche questa è chiarezza di linguaggio e avere attenzione verso chi ti ascolta quindi il consiglio d'istituto si riunirà è lunedì, lunedì 2 dicembre alle 17:15. Ok? Non il 2 dicembre, non il 02/12. L'ora tendenzialmente ormai è convenzione comune non scrivere l'ora nelle maniere più, non so come dire, originali e differenti, magari una volta mettiamo la virgola, una volta mettiamo il punto, mettiamo le volte i due punti. Sarebbe opportuno scrivere sempre uguali. La notazione, la convenzione, ormai internazionalmente più comune e quindi che è diventato anche un po' uno standard, è mettere i due punti. Quindi 17, due punti, 15. Non 17,15, non soprattutto 17,15, che tra le varie forme è quella meno corretta o più scorretta. Le firme. Nelle firme non si usa... Adesso qui magari... Non so, capisco che ci possono essere delle percezioni diverse, può dipendere anche a chi scrivo. Magari se scrivo all'assessore è diverso che se scrivo, non so, ai, ai docenti o ai miei docenti o quant'altro. Comunque è un pochettino, si dice un po' provinciale, mettere il titolo di studio, dot, prof o altro, perché è automaticamente già contenuto nel ruolo che uno ha. È chiaro che se uno è un insegnante delle scuole secondarie sarà un prof, quindi l'indicazione che a volte si dà è proprio in questo concetto di evitare il superfluo è questo. E poi l'altro fondamentale è non diffondere PDF immagini. Io poi vi lascio questa presentazione, l'avevo fatto nelle mie due amate scuole, sia Corsico che Merate, questa è quello di Merate, e una specie di segnalibro di consigli, Quelle che ho appena detto sono in buona parte riportate lo si può vedere come pdf e lo si può anche scaricare in formato ODT o DOC nel caso abbiate piacere di riprodurlo al posto che merate, c'è scritto un nome scuola e uno mette quello della sua scuola non è un gadget ma una piccola cosa allora andiamo adesso sull'aspetto più formale allora elementi di leggibilità di facilità di fruizione allora innanzitutto e nel momento in cui noi scriviamo con l'intenzione di farci leggere il più facilmente possibile, utilizziamo alcune convenzioni che sono più tipiche della lettura su digitale rispetto che su carta. Su carta il font più comune è il Times New Roman che però anche qui i test di usabilità hanno dimostrato essere meno leggibile. Si dice scegli dei font senza grazie o cosiddetti a bastone che sono l'Aria, il Verdane e il Taoma, sono fondamentalmente i più utilizzati, poi ce ne sono anche altri che funzionano. Il vantaggio è di questi tre, che sono tre font che vengono letti e gestiti bene anche dai diversi sistemi operativi, quindi il sistema operativo che utilizza Apple e soprattutto il sistema operativo legato a Linux, perché altri invece sono font proprietari, ad esempio i Calibri è un font proprietario di Microsoft. Quindi consiglio è di avere dei font che funzionino su tutte le piattaforme nello stesso modo. Poi l'interlinea. Cos'è l'interlinea? È lo spazio tra le righe di un testo. Si consiglia almeno il 120%. In LibreOffice si dice 100, proporzionale 120%, in Word si dice multipla 1,2%. La suddivisione in blocchi logici, la vedremo successivamente. Avere cura degli elementi di impaginazione, cioè marcando i testi e quant'altro. L'allineamento: l'allineamento che ormai un po' tutti i testi di usabilità consigliano è l'allineamento a bandiera, cioè allineato alla sinistra, piuttosto che quello giustificato, che vuol dire al doppio allineamento a sinistra e a destra. Questo perché? Molte volte i nostri testi sul digitale non hanno né la sillabazione né la possibilità di variare in modo millimetrico gli spazi tra i caratteri. Quando abbiamo delle parole piuttosto lunghe, dovendo andare a allinearsi a destra e a sinistra, queste parole spingono sui lati e rischiano di creare delle lacune in mezzo, bianche, sono abbastanza vistose al di là di un aspetto antiestetico sono una barriera per le persone ipovedenti le persone ipovedenti sono persone che ci vedono ma hanno bisogno di ingrandire molto, ci vedono poco ingrandisce, ingrandisce, ingrandisce evidentemente quegli spazi bianchi si dilatano e diventano come dei mari di neve bianchi che non, dove non trovi l'appiglio perché non trovi o fatichi, con lo sguardo a ritrovare la parola prima e la parola dopo, sono lontane e quindi perdi senso della frase. Quindi ecco perché la, si consiglia il testo allineato a sinistra e come diciamo modalità per testi che vanno sul digitale. No il sottolineato. Questo io mi sento proprio di raccomandarlo tantissimo. Se noi vogliamo dare enfasi, importanza a una porzione del testo, non dobbiamo sottolinearla, per due motivi. Innanzitutto il sottolineato è una fatica visiva in più e soprattutto è, rischia di perdermi l'interline. Insomma, mi rende più difficile la lettura, soprattutto quando il sottolineato è più di una parola, ma è addirittura una frase. Questo è proprio un blocco alla leggibilità. E allora non il sottolineato, e per un altro motivo ormai la fruizione dei testi avviene prevalentemente sul digitale quando avviene questa lettura su una, con, da un computer che quindi pur miniaturizzandosi spesso a volte sono anche insomma dei display abbastanza grandi il sottolineato evoca l'ink è una delle regole di ancora di usabilità nel trattamento dei testi evitare di indurre delle azioni che portino a risultati opposti rispetto alle attese allora siccome il sottolineato nella storia del web ha indicato ed è diventato d'uso comune come elemento che indica il link io non uso il sottolineato per altri motivi aggiungo un'altra uh, piccola riflessione di inclusione e, non funziona anche se è bello per chi ci vede, non funziona il variare il colore e il link. Cioè io metto il link, scrivo in nero, e i link sono tutti blu, o i link sono tutti, che ne so, rossi, o, oppure hanno un'altra oppure sono anche in grassetto. No. Perché? Perché per quello che riguarda il colore, taglio fuori e quindi metto una porta chiusa, Spesso chi ha problemi di distinguere i colori, i daltonici piuttosto quelli che fanno fatica a distinguere, non so, colori differenti. Quindi il sottolineato è sempre per i link molto meglio rispetto al colore. Il colore è una disattenzione inclusiva, anche se è bella da vedere. E qui in questo caso uno sceglie. Vuoi fare una cosa più bella da vedere? vuoi fare una cosa dignitosa ma che non dica tu, tu non puoi scuola, istruzione, bene comune cultura, io dico dobbiamo avere le porte aperte a qualsiasi fruizione meglio il minuscolo l'avevo già detto C'è, lo troverete forse nell'appendice se non c'è la metto un riferimento a un eh, diciamo un documento della commissione europea eh, si chiama una commissione interistituzionale di redazione eh, dei testi eh, tradotto in varie lingue o meglio non tradotto, eh, scritto in varie lingue con le caratteristiche delle varie lingue e, e appunto c'è una frase molto forte su questo nel paragrafo del maiuscolo. Maiuscolo dice deturpa, peggiora, insiste, dà delle sottolineature sbagliate dei testi e quindi si consiglia il minuscolo. Io personalmente, docenti, genitori, dirigente scolastico, lo scrivo in minuscolo come nomi comuni di persona. Poi, voci di lista, lo vedremo con lo spazio verticale quando avremo l'occasione. Elementi di accessibilità, quello che ho detto prima all'inizio va mantenuto, ricordiamo i contrasti, perché persone ipovedenti fanno fatica, c'è un colore magnifico che però ha molte difficoltà di accettabilità nei contrasti dell'arancione. Poi, chiarezza del linguaggio, la chiarezza, forse eh, a volte si ignora la chiarezza. Frasi brevi? documenti non enormi, le stesse cose cerchiamo di dirle con il minor numero di persone possibili. Una cosa che dico a me, perché questo non sono tanto bravo, non sono capace, io purtroppo sono amante degli incisi e andrebbero eliminati il più possibile, perché rendono il testo molto meno comprensibile, soprattutto a chi ha livelli di istruzione minori. Quindi, TOF non enormi, più sono diciamo, essenziali, precisi, ben fatti, leggibili, con anche qualche parola in grassetto no? che costituiscono un po' dei punti, dei, dei riferimenti, delle, degli agganci, poche parole, ma quelle che servono, piuttosto che fiumi di parole che poi nessuno leggerà e che rendono il nostro documento magari bello ci sembra che sia bello io purtroppo sono anche questa una cosa che devo imparare a fare faccio ancora documenti molto lunghi ma so bene che è un errore di comunicazione importante evitare tecnicismi pensando che chi legge non conosce tutte le nostre parole limitare il più possibile l'uso delle, delle parole inglesi io ad esempio ho un po' di allergia verso mission vision e compagnia bella però al di là di questo cercare di limitarle all'essenziale. C'è una grandissima, bravissima divulgatrice, eh, persona molto in gamba anche dal punto di vista della pubblicità, che si chiama Anna Maria Testa, che mi sembra nel 2015 ha lanciato una campagna molto interessante dal titolo Dillo in Italiano. Quindi per quanto possibile usiamo terminologia eh, non eh, straniera, a meno che si tratti di parole che perdono senso nel momento in cui vengono tradotte in italiano. Eh, per quello che riguarda il corsivo, qui non l'ho detto, il corsivo andrebbe utilizzato o in qualche riassuntino, ne fa l'uso le linee pedagogiche 06 come proprio introduzione, postarci, parole straniere e titoli di libri, film o quant'altro e basta. Eventuale glossario è un qualcosa di molto utile per il POF, ve lo consiglio. Mettere alla fine, anche se diventa qualche pagina in più, una sezione, glossario è un termine un po' tecnico, che forse è brutto, potremmo mettere, non so, le parole della scuola dove magari con qualche riferimento, preso anche dal sito del Ministero, andate a precisare, so, si parla di GLI, cos'è il GLI? Si parla di PTOF, di POF o POFT come altri preferiscono pronunciare, che significato? Non possiamo dare per acquisito che tutti abbiano il nostro gergo, perché il piano dell'offerta formativa, così come i vari protocolli, non sono dei documenti interni, non ne avremmo bisogno, ma sono dei documenti per l'esterno e quindi non devono essere ricchi di tecnicismi e devono per quanto possibile fare un uso parsimonioso delle sigle e poi a volte descritte di fianco e comunque avere magari alla fine un appendice con un elenco delle scuole questa è una cosa che si può fare anche collaborativamente le scuole si possono mettere insieme tanto quelle delle scuole sono quelle e, e, e poi se lo dividono noi una volta abbiamo fatto una cosa di questo tipo poi un'altra cosa è la cura dei titoli dei vari capitoli no? qui vabbè bisogna andare un po' sul web ci sono tanti suggerimenti la maestra delle maestre e delle maestre è Luisa Carrada suo meraviglioso blog mestieridiscrivere.com è un sito che poi ha eh, annesso un bel blog di una chiarezza che è assoluta e ci dà molte molte indicazioni utili va bene poi mh, nella gestione dei documenti è anche opportuno avere un modello unico due parole perché sennò poi divento penso essere stato ampiamente noioso e mi scuso allora paragrafo e frase teniamo conto che non sono la stessa cosa la frase è l'unità minimo di comunicazione, piove è una frase. Un paragrafo può essere costituito da più frasi. La suddivisione in blocchi che abbiamo visto in quel documento delle, indicazioni, delle nuove indicazioni nazionali, la suddivisione in blocchi non vuol dire ogni volta che c'è il punto, piazza un invio e lascia uno spazio verticale, perché posso anche fare punto e di seguito, pure punto stando nel paragrafo perché altrimenti se io esagero tra eh, frasi non troppo lunghe e continuo in V con spazio verticale, invece che guadagnarli, perdo tutte le buone intenzioni che avevo. Questo ve lo lascio, è un giochetto per andare a leggere un indice di leggibilità che è stato fatto da un gruppo universitario. E nella pagina precedente trovate qua anche due link per fare una prova, ma non abbiamo tempo, mi spiace. Vantaggi dei titoli, abbiamo detto, vado un po' veloce adesso, eh? e io direi di andare a degli esempi. Allora, volevo, eh, ci sono domande, è chiaro tutto quello, è un po' noiosetto, mi scuso, è chiaro un po' l'impostazione che abbiamo dato, le indicazioni, vi ritrovate? Sì, sì. Tutto chiarissimo è per niente noioso. Ah, va bene, allora vediamo adesso un documento e prendiamo le linee pedagogiche 06. Tra l'altro queste le trovate se ve lo annotate sto link in qualche modo, casomai lo metto poi faccio il passaggio, CTRL C, torno indietro e me lo metto la chat come posso fare vediamo chat qui eh, trovate i docu documenti di cui sto parlando ok quindi vi servirà poi per l'esercizio allora vediamo un attimo questo documento qual è che vogliamo vedere linee pedagogiche mi sembra No, e questo, per goge, questo, è questo che in quella pagina che vi ho dato è segnato con la freccia. Io andrei alle bozze. Ok. Vedete? Questo è il documento uscito questa primavera. C'era ancora il nostro compianto e grandissimo Giancarlo Cerini come Presidente. Ora vediamo che qua noi abbiamo un indice, vedete la struttura, titolo 1, premessa parte 1, parte 2, parte 3, titolo 2, 1, il punto di riferimento sicuro, 2, gli orientamenti della Commissione Europea, 1, una società in movimento, titolo 3, disuguaglianza e povertà, famiglie senza reti, la dimensione interculturale multilingua, e multilingua, i media e la cultura digitale, cambiamento del mercato del lavoro, titolo 2, 2, 2, 2, titolo 1, tutti questi 2, 1, questi due l'ambiente 2 spazio e strutture e arredi è il 3 3 3 ok vi è chiaro abbiamo il problema questo documento purtroppo l'indice non è navigabile cioè non ha il link bastava poco vi dico la verità per mantenerlo e sarebbe stato un'utilità poi lo scorriamo allora in base a quello che abbiamo detto vediamo un po' magari andrei dove c'è il titolo 1, 2, 3 vado ancora sopra pigliamo la parte pigliamo la 4, va, pagina 21 però posso andare per le pagine insomma, questo è una caratteristica allora ditemi un po' Cosa vedete di questo documento? Alla luce di quello che abbiamo detto, dovessimo riscriverlo, cosa faremmo? È giustificato, quindi abbiamo detto che ci mm. sono spazi più lunghi. È giustificato e quindi c'è il rischio, me lo hanno notato, ma poi ho sistemato la scrivania, non trovo più il foglio, c'è la pagina dove si vede bene una bella lacuna c'è il rischio di avere qualche lacuna, qui non tanto perché in realtà eh, ce ne sono pochi, un pochettino questa riga qui se vogliamo, no? nel momento in cui andiamo tanto a ingrandire eh, si crea qualche spazio un pochettino faticoso di lettura, qui non tanto ma ci sono in altre pagine dove questo invece capita, quindi la prima cosa che però ripeto è un peccato veniale potremmo dire, può anche essere una scelta estetica e dettata dall'ufficialità dell'importanza del documento comunque giusto uno l'ho giustificato io non l'avrei giustificato l'avrei fatto a bandiera poi altre cose che vi vengono in mente vediamo un po qua qui un po si vede qua, qualche lacuna qua vedete che Rende, non immaginiamo di leggere bene eh, di qualcuno che ingrandisce tanto. Vedete? C'è uno spazio elevato. Ecco, torniamo però qua. Cosa su questo pezzo qua? Una cosa positiva, non c'è il rientro. Il rientro, partire da qua spaziando, è vero che sottolinea l'inizio del paragrafo, ma chi ingrandisce ha una maggiore fatica nel partire. Infatti i testi devono essere per quanto possibile con la partenza a sinistra, tranne gli elenchi puntati e qualche volta qualche titolo centrato. Allora. Vediamo anche qua. Questi sono purtroppo un po' dei blocchi di testo. Vedete? Non c'è nessun, c'è un buona, buona interlinea, ma non c'è nessuna spaziatura per blocchi. Questo rende la lettura eh, un pochettino più impegnativa. Sarebbe stato preferibile quello invece no, di avere una suddivisione anche limitata in blocchi. Del resto. Gli autori hanno distinto quello che abbiamo visto prima vedete che c'è un punto di seguito quindi hanno detto che questo era un paragrafo che partiva da per finiva vi partecipano perché dopo il punto c'è un'altra frase che dà senso a questa unità logica di pensiero allora se poi tu vai a capo è perché ti prendi una pausa una pausa viene letta soltanto da chi va sul margine destro perché trova questo spazio verticale. È un po' casuale, dipende anche dal posizionamento dell'ultima parola del paragrafo stesso. Secondo quei consigli a blocchi sarebbe stato opportuno spaziare un po' in verticale. Ok? Poi un'altra cosa positiva. Ah, scusa, Prego. Scusa, posso fare una... Ma per spaziare in verticale naturalmente l'invio non bisogna darlo quindi aumento l'interlinea? Cioè... sì tu dai lì, ah, okay. anche, anche qua c'è l'invio dato eh? ah giusto sì, è vero, vero. solo che non c'è non c'è stata data l'informazione da chi ha eh, in pratica compilato il documento di dire crea ogni volta che faccio un invio uno spazietto aggiuntivo in verticale che mi consenta di suddividere i due un, un attimo creare uno spazio tra questi no? e, e questo l'ha portato come si dice un muro di testo che fortunatamente è però un po' interrotto dalla presenza di titoli differenti no? fosse mancato il titolo 4 sarebbe stato molto poco leggibile l'ultima riflessione su questo questo è un elenco puntato c'è un aspetto sicuramente positivo che non ho ancora detto e uno che secondo me poteva essere fatto diversamente allora questo è un evidente elenco puntato perché vedete che lo stare bene in contatto in contatto, scusate con l'altro da sé sono allineati questi due pezzi no? non sono andati dall'altra parte e quindi è giusto, è anche esteticamente bello. Guardate bene come finiscono e ragionate in verticale, uno in più e uno in meno. Chi vuole intervenire? Allora non ci sono i rientri all'inizio dei paragrafi, può essere però positivo per il motivo che ho detto: il punto e virgola. È, sì, è positivo e negativo il punto e virgola? È negativo forse perché è un in più. No, no, no, è giusto, no perché, è giusto. Allora, come si gestiscono le liste dal punto di vista della scrittura delle liste? Ho dimenticato di dirlo. Due modi: se sono all'interno di una frase, dalla loro interazione emerge una matrice curricolare in cui possono essere promossi e sviluppati due punti e poi ce c'è l'elenco. Vuol dire che la unità di questa frase termina con l'edge, cioè la lista è parte, integrante, ok? E allora in questo caso, quando sei quindi all'interno di questa unità logica, tu fai precedere la lista dei due punti, è correttissimo. Chiudi ogni voce di lista col punto e virgola e l'ultima col punto, adesso qui c'è questo hatch, eh, però l'ho visto in altri punti che era, che era giusto vedete con il punto tutti col punto e virgola tranne l'ultimo che è il punto e così questa no, è l'unità logica giustissimo una piccola cosa no? non so se è una non so, una pignoleria è che se io non sto a vedere questo punto qua mi sembra tutto tutto tutto attaccato quindi sarebbe opportuno avere un minimo di spazio in verticale che separi i punti uno dall'altro. Visivamente, questo mi consente una più diretta, so come dire, percezione dell'individualità dell dei singoli punti. Se no sembra tutto insieme. Questo vale anche nel momento in cui noi facciamo le presentazioni andiamo a vedere qua dove c'erano dei punti e scusa Alberto per fare questo ci, mi puoi ripetere come si fa facendo shift e invio? no no no e facendo, mettendo degli elementi che adesso vediamo con Word ad esempio però l'effetto è questo lo, lo vedi qua Isabella? sì sì. allora eventuale glossario vedi che su due righe ed è lo stesso punto Sì. e vedi che c'è un pochettino più spazio tra qua e qua Certo, sì. rispetto che da glossario e termini specifici che vantaggio ha dal punto di vista della lettura che tu estrapoli più facilmente il punto N non so se lo è visibilmente è visibilmente differente e questo è uno degli elementi di leggibilità meno considerati e invece importante secondo me va bene allora, vediamo adesso una piccola trasformazione del documento e poi c'è l'altro elemento, che è l'ultimo prima di vedere l'esercizio. Eh? Allora, eh, l'altro elemento che noi vediamo è che qui io non ho la possibilità di scorrere il documento se non in questo modo. Teniamo conto che oltre a noi che vediamo, chi usa gli screen reader, sia nel web che nella gestione dei documenti digitali, ha ah, nella tastiera un tasto importante che consente di giostrarsi all'interno dei titoli quindi anche i pdf marcati così come i siti web ben strutturati nelle pagine consentono alle persone non vedenti di fare quel lavoro che noi facciamo con gli occhi quando leggiamo il giornale cioè noi scorriamo velocemente e la nostra attenzione viene a essere catturata dal titolo allora, così evitiamo che il nostro lettore non vedenti si faccia la lettura sequenziale, ma possa passare da un settore all'altro semplicemente con un tasto che gli legge solo i titoli. Andiamo a vedere allora l'esito. Allora, facciamo questo. Con, eh, ha però un... Una piccola controindicazione, vi eh? dico la verità. Allora, cos'è che è successo che prima non c'era? Questa, vedete? Voglio andare, voglio leggermi la riscoperta dell'infanzia? Tac, ecco la riscoperta dell'infanzia. La continuità del percorso educativo? Tac, la continuità del percorso educativo. Voglio andare a osservazione? Sono su osservazione. Ecco, questo vuol dire strutturare un documento. Questo vuol dire strutturare e salvare il documento mantenendo la struttura e queste che in termini tecnici vengono chiamate segnalibri. Vi è chiaro? Lo vedete la differenza? Sì sì. Bene, allora adesso andiamo sul numero 6, sul, anzi sull'esercizio, questo, ok? E proviamo, no, non era questo, vabbè poco importa, volevo fare uno che aveva anche, allora io l'ho fatto su un altro documento non su questo, non importa, facciamo questo, no, perché devo farlo solo uno che inizia, forse questo, ok, sì. Proviamo a fare di questo un esercizio in Word, che è quello che vi lascio. Mi prendo... Vedete il vantaggio del eh, documento originale? È stato fatto con attenzione, no? Che non è un documento immagine. Io posso farmi un Ctrl+C e me lo copio. Poi vado ad esempio in Word. Poi vi faccio il video tutorial con doc... Google e con LibreOffice. Faccio qua, faccio un ctrl v e mi viene qua. Riuscite a vedere? Sì. Sì, sì, Allora, vediamo un po' i passaggi. Primo elemento importante da avere sempre visibile, questo tasto, che mostra i nascondi. Questo mi dice se ho eh, paragrafi vuoti. Se voglio fare uno spazio, non faccio questo, perché creo degli spazi vuoti. Quindi, come si gestisce tutto questo? Si gestisce con gli stili. Andiamo un po' sotto e vediamo. Vediamo se c'è qualcosa che non ci convince. È tutto a posto. Bene. Allora, immaginiamo che questo è un titolo 1, va Bene. Come facciamo per creare questo come titolo 1? Dobbiamo utilizzare la strutturazione dei testo con gli stili. Tutti i programmi citati, LibreOffice, Wallwriter, Writer, Google Document, hanno la possibilità di gestire gli stili del documento, che sono l'elemento fondamentale per garantire questi passaggi. Cliccando in Word in particolare su questo quadratino, li vedete no? anche qua descritti e riportati in una finestra a fianco. possibile andare su questi anche cliccando sul tasto in basso. C'è un interessante cancella formattazione che mi consente di partire totalmente da zero. Bene, andiamo qua. Andiamo su qua, anzi facciamo pure che partiamo da zero. Facciamo, selezioniamo tutto il testo e cancelliamo la formattazione. In questo caso mi piace sottolineare questa cosa che ha fatto automaticamente Word. Cosa ha fatto Word in automatico? Avete visto che ha spaziato? Perché in automatico l'autore dei testi quando dai l'invio nelle sue ultime versioni LibreOffice mi sembra che tu lo fai manualmente già ti spazia quelli che sono gli eh, inizi e le fine dei paragrafi e quindi si ottiene già parte dell'effetto che si voleva naturalmente se uno ritiene che questa parte è molto coesa con la precedente invece che fare uno, un uh, invio cioè un fine paragrafo cancella o eh, va di seguito oppure fa shift invio e vedete che, lo spa, che il carattere nascosto è diventato questo simbolino no, di questa freccia in questo caso tutto il paragrafo risulta più lungo lo potete centrare vedete che centro solo il paragrafo e non quello sotto bene, la prima cosa che sostanzialmente si fa dopo che voi avete tolto tutti gli stili precedenti è quello di andare a modificare lo stile del paragrafo che in Word è normale. Come si fa? Si clicca in corrispondenza di normale, tasto destro, modifica, oppure allo stesso modo in questa barra sulla sinistra, tasto destro, modifica. E si sceglie un carattere diverso magari dai calibri. Poniamo, non so, il classico Verdano o il Taoma. 11 è un carattere già abbastanza grande molto più grande rispetto a calibri eh? e io solitamente uso l'11 però per avere maggiore fedeltà rispetto al testo iniziale metto i 10 automaticamente vedremo cosa capita poi vado in formato paragrafo e gestisco i due elementi fondamentali della spaziatura verticale e è la stessa cosa che riguarda un po' quando con Isabella si diceva la parte riferita agli elenchi puntati sono la spaziatura prima e dopo l'interlinea multipla rifacciamo sono in normale modifica stile ho scelto il carattere vado adesso a cambiargli queste informazioni sul paragrafo formato paragrafo spaziatura questo pezzettino prima sei punti dopo sei punti multipla 0,8 è come l'8%, facciamo 20, 120%, prima il 108, ok? Adesso vedrete che in un attimo tutto il testo ha cambiato carattere, interlinea e spaziatura verticale. Avete visto? Non so se l'avete notato. E questo è stato fatto. Adesso devo dare invece una formattazione ai titoli. Adesso per darla ai titoli, una volta che io li ho visti in struttura oppure se li sto scrivendo li ho già immaginati, devo dare ad esse titolo 1, 2 piuttosto che 3. Lo posso fare in due modi. In uno dando quello che mi offre già il programma poi modificandolo o addirittura lo posso fare in un altro modo. Mi prendo il testo che devo marcare come titolo 1. Decido come lo voglio, magari non so, blu, poniamo, poi carattere, a volte alcuni testi dicono che può essere opportuno mettere un carattere, un fonte diverso nei titoli, io a volte uso Georgia, a me sinceramente non piace il maiuscolo, c'è una combinazione di tasti che vale sia per LibreOffice che per Word, ma non per Google Documents, che è Shift F3, Shift vuol dire e la freccia in alto perfetto vado qua lo ingrandisco un po' poi facciamo un'altra cosa mettiamo un bordo sotto non una sottolineatura eh, perché sottolineatura vi ho detto che non si può un bordo sotto ok vado, vado. mi state seguendo? bordo sì, in fondo sì, sì. vado qua Scelgo lo stesso colore del carattere, che se non sbaglio era questo, però magari mi confondo e poi lo verifico, lo metto sotto, ok. Tutti questi saranno i titoli 1, poi ne verremo un altro. Però devo dirglielo che è un titolo 1, adesso vedete che è ancora normale. Bene, vado qua, mi cerco qua il titolo 1, tasto destro del mouse, aggiorna titolo 1 in base alla sezione. Tutti questi saranno titolo 1. Poi posso fare, posso fare il procedimento analogo per i titoli 2. Facciamolo adesso in modo diverso. Prima li marco, due, titolo 2, e poi li modifico. Questo è un titolo 2. Tasto destro, modifica, torniamo a farlo in Georgia. il blu la... era un blu più scuro andiamo giorgia facciamo non so 14 poi casomai lo diminuiamo poi se vogliamo anche modificare lo spazio sopra e sotto non so poi dopo si tratta di vedere ok ricordate che ne abbiamo marcati due vediamo se è vero che cambiano tutti e due il gruppo di lavoro e la continuità vedete? osservazione documentazione. e documentazione è stato cambiato automaticamente l'osservazione doveva essere un titolo 3 andiamo a mettere tasto destro lo cambiamo modifica Georgia Ok, adesso cosa voglio fare? Voglio fare il sommario. Spazio, metto qua, scrivo sommario o indice. Vedete, lui mi ha preso in automatico il titolo 2 che aveva prima. Vado con riferimenti, sommario, sommario automatico. E lui me l'ha già messo. Devo soltanto togliergli questo. No? Fate qua, ho sbagliato. Faccio così. Adesso eh, c'è un pezzettino poi per la guida lo farò meglio, che non mi, non mi ricordo bene come faccio a togliere questo senza che mi rimanga, per il momento lo rimpicciolisco al massimo, così lo tiro su, però eh, questa parte qua poi ve la, ve la sistemo perché non va bene se no. Bene, quindi abbiamo fatto questo, tolgo questo inutile paragrafo. Ok? File, salva con nome, prima lo salvo in Word, lo salvo come Word 2003 in modo che possa essere letto da tutto, da tutti. E adesso devo fare il PDF. File, salva con nome. Passaggio del salvataggio in PDF non va fatto con l'automatismo perché dobbiamo controllare che ci sia il mantenimento dei segnalibri. Salvo come PDF, opzioni. Ecco, deve essere attivo questo. Crea segnalibro utilizzando intestazioni, mantenendo la proprietà del documento, vabbè, serve chi l'ha fatto, e soprattutto i tag. Della struttura del documento per l'accessibilità. Ok, apri dopo la pubblicazione, vediamo se ha funzionato. Avete visto? Ok, e qua, osservazioni. Quindi avete visto che si tratta poi di operazioni fin dei conti abbastanza, abbastanza limitate. e io poi volevo mostrare un attimo le ultime slide perché ve le lascio soltanto così a disposizione con un brevissimo commento in modo che vi possa guidare però mi piacerebbe farvi fare un esercizio che se volete potete anche mandarmi e io poi ve lo posso verificare o correggere cosa ne pensate? va bene, va bene Ecco, eh, nel 2010, Andrea si ricorderà, avevamo quel, eh, <ride> ti ricordi infatti, il puffino? Ti stavo dicendo, io ho eh. conservato ancora le mail con i tuoi esercizi. e eh, Ti ricordi il puffino? E eh, come no? Il puffino, in eh, pratica, era... Mi riferivo, io. mi riferivo a quello nel documento A quello, eh, era quando cominciamo a lavorare su queste cose qua, eh, avevamo tirato fuori un pof fu preso da una scuola... Eh, appunto di una decina d'anni fa e avevamo tolto un po' tutti gli elementi di riconoscimento ed era fatto ancora prima del modello ministeriale però l'idea era vi do queste due o tre pagine e provate a andare a selezionare tutto a cancellare la formattazione e a disporlo secondo i criteri che abbiamo visto adesso non stando a preoccuparsi del lessico che era così non tanto curato o altro, poi se uno vuole intervenire anche su quello lo può fare, però l'esercizio era quello di eh, ricostruzione del documento a partire da questo, quindi diciamo i due possibili esercizi sono, uno è questo e poi ve lo metto a disposizione in, a tutti coloro che si erano iscritti, no? e, e l'altro invece se volete sottopormi un vostro documento può anche essere il POF o quant'altro se volete andarlo a modificare se lo ritenete utile secondo que a questi crismi perlomeno di impostazione di struttura perché è chiaro che poi intervenire sui testi ormai non si può bene eh, allora niente vi posso dare delle indicazioni se avete dei dubbi potrebbe lo chiarire. Preparerò per lunedì prossimo sia una sorta di tutorial dei passaggi che ho fatto in modo che lo possiate ritrovare. E poi lo farò anche con LibreOffice e lo farò anche con Google Documents. La, tutta questa procedura, marcatura, utilizzo delle intestazioni, perché anche con Google Documents anche se un po meno palese c'è la possibilità di eh, si dice, formattare un po' gli stili a piacimento e poi dopo il passaggio in pdf l'unica avvertenza è che da google documents l'esportazione in pdf non vi mantiene la struttura con i segnalibri dovete prima scaricarlo in word e poi dopo fare il passaggio salva in pdf con segnalibri e poi anche lo vuoi portare anche indice al centro aspetta, rifacciamo riferimenti sommario, sommario automatico ok si qua. sommario qui scrivo indice okay. però c'era anche questo aspetto io vado qua, centro, vedi che fare. ho titolo sommario posso anche farlo in questo modo naturalmente l'altro era più veloce però modifico rimetto il mio perché volevo farlo esattamente come l'altro, hai capito? No, era questo uh -huh. il mio obiettivo. Formato bordo e lo creo da qua. Uh -huh. No, aspetta. No, quella di sopra. Era qua. Ho tratteggiato. Questo è il visto. sì. E adesso poi devo ricontrollare che fosse uguale no questo era un 16 questo è un 16 va bene quindi questo è comunque un modo per poterlo fare va bene per mantenere la coerenza no perché secondo me l'indice è fratello dei titoli successivi no e questo Alberto scusami sì siccome poco fa mi sono dovuto andare a 5 minuti, quindi se prima crei i titoli, quindi automatico poi ti crea il sommario, quindi l'indice. Assolutamente. Diciamo. Ecco, questa è la potenza della, si dice, marcatura del testo. Tu uh, marchi proprio la parola eh, corretta, cioè attribuisci una struttura al, al testo partendo dai titoli 1, 2, 3, che sono proprio questi qua. Sì, sì, no? ho capito. Una volta che tu li hai marcati, hai il vantaggio di averli tutti uguali in tutto il testo. Tutti i titoli 4 sono tutti visti nello stesso modo, lo stesso 3, il 2 e 1. E poi dopo crei il sommario e quando salvi il PDF, avendo selezionato la casella con segnalibri, hai la possibilità di avere quella utilissima barra sulla sinistra che rende molto più usabile, più fruibile, il PDF stesso la senza ogni volta andare a ricercare, o, o vai per sì, la sì. ricerca di parole. No, e questo è la cosa comoda. Scusa mm. Alberto, la cosa comoda è che si tira pure il numero della pagina dove sta e, proprio così eh? e poi non solo quello. Poi dopo è no, assolutamente dopo. linkato. No, perché non funzionava lì. stamattina, eh, non so, provvedi. No Zac, vado in osservazione. Sono in osservazione. Qui sono sul Word ancora. E lo stesso lo sono poi nel PDF che ho creato. Perché anche nel PDF, no? Eh, dove lo vediamo? Vediamo anche là. Beh, vediamo questo qua. Linee pedagogiche. No, qui no, perché è quello del testo. Ecco, nelle linee pedagogiche. Poi ho aggiunto una cosa. no? Ho creato. Però, però per un, scusate, però un programma apposito. Anche i link che però riesco a fare soltanto in eh, inizi pagina perché va a puntare a delle pagine perché se avessimo fatto bene tutto partendo dal documento dei testi salvato, fatto l'indice salvato come pdf si sarebbero mantenuti tutti i link compresi quelli del sommario Ok? allora volevo un attimo illustrarvi come si conclude questa cosa parola. scusi prima di andare avanti quindi per non interrompere il paragrafo è shift invio shift invio stai dentro il paragrafo shift invio vai a capo mantenendoti nel paragrafo quindi eviti di fare insomma conviene unire le frasi che hanno attinenza logica tra di loro è come okay. quando uno dice prende fiato per parlare no adesso beh il fiato penso che uno lo debba prendere comunque però è un po' una, una pausa no? tra blocchi logici diversi che costituiscono invece una unità maggiore allora, poi cos'è che vi ho messo? No, al di là di qualche cosa di sottolineatura sui pdf questo è l'esempio che abbiamo fatto questa è la linea guida qui c'è un pf eh, un po fino a 2010 che è scaricabile dove che potete poi fare piacimento l'ho messo su Dropbox per cui vi è semplice, quindi questo esercizio può essere rifatto. Poi ho messo un po' di risorse, che sono, qui sono anche linkate internamente, ma le scorriamo. Alcuni elementi importanti quando parliamo di una buona comunicazione. Sicuramente lo conoscerete, il manifesto della comunicazione non ostile, con tanti anche peraltro materiali didattici interessanti. Questo funziona sulla comunicazione eh, anche nei social qui ci sono degli ultimi aggiornamenti dello scorso anno c'è una speciale scuola c'è anche una declinazione di queste 10 regole della convenzione non ostile in chiave inclusiva piuttosto che per la scuola dell'infanzia o altro sono cose interessanti da fare anche in classe poi 4-5 slide invece sono un documento del 2000 e 18 se non sbaglio e, e sarebbe ICT for Information Accessibility in Learning scusate la pronuncia dove ho riportato grosso modo le cose che abbiamo dette però da una fonte molto autorevole però sia per il testo che per l'immagine che per l'audio che per il video ok poi e qui li trovate ancora sono più o meno gli stessi anche sulle presentazioni, valgono le stesse regole, più il fatto di stare attenti anche all'uso dei caratteri in base alla sala in cui uno proietta, le persone attentissime hanno la stessa presentazione magari in due o tre formati diversi, a seconda delle caratteristiche di, di fruizione, un conto è fruirlo leggendolo in un incontro online dove si legge bene, un conto invece e quando è in una sala magari poco illuminata sei in cinquantesima fila perché ora lì sei obbligato a usare eh, dei caratteri più grandi e, Vabbè, questo è quello di cui forse un po' parlava anche Andrea sulle immagini sui media media, non media media assolutamente con la E, e se avete dei filmati sarebbe bene descriverli un po' sommariamente a lato oppure Fare quella bellissima operazione della sottotitolazione però qui sarebbe un altro incontro è molto bella la sottotitolazione sono francamente innamorato io di questa tecnica e adesso la faccio in questo modo metto sul canale youtube la risorsa il eh, youtube mi fa dopo un'ora una sottotitolazione automatica molto carina anche da gestire perché ci ha sincronizzata con i tempi e poi vado in fase di correzione perché la sottotitolazione automatica, un po' come gli OCR, il riconoscimento dei caratteri automatici dei PDF, immagine non è mai precisissima eh? e quindi a volte sbaglia proprio i termini. Poi vabbè, ci sono tanti altri accorgimenti di cui adesso non faccio tempo a parlare. Poi c'è una parte sul diritto ah, d'autore… Quanto riguarda la sottotitolazione di YouTube, in automatico te la fornisce comunque o devi attivare qualche opzione no. quando carichi? Ora te la fornisce in automatico, nel senso che devi andare nell'editor del video sì. e cliccare su sottotitoli, cioè modifica video, sottotitoli, dopo un paio di ore perché occorre un po' di tempo, te la trovi e tu poi puoi fare modifiche, alla sincronizzazione, te la trovi già disposta anche nel minutaggio e vai a cambiare le parole e anche a volte gli a capo. Perché, ad esempio, un'altra cosa che mi piace provare a fare è un po' quello di avere attenzione alle righe, nel senso di non spezzare magari un aggettivo da un sostantivo, cose di questo tipo, no? ma di tenere unite le unità logiche anche di lettura. E questa è un'attenzione che andrebbe anche usata sui titoli, anche delle slide. Cioè non fare attenzione all'andare a capo in modo da separare anche concettualmente bene quello che è una riga di un titolo, o due righe di un titolo. questo qui sono le licenze per il libero riuso. Qui era una slide che ho fatto su sui neossunti a maggio, quando veniva lasciato i dati per il coronavirus, c'era una campagna dati bene comune, adesso non c'è più, un po' di link alle, ai servizi di risorse educative aperte fatte dalle università, in particolare Coursera, molto interessante. Questi MOOC, che sarebbero in pratica dei corsi online aperti massivi, partiti dal il link all'Università, dalla CA Foscari, Federica di Napoli, Politecnico, vari progetti. E poi ci sono delle slide proprio prese dalla direttiva Frattini del 2002, quando era stato pubblicato una sorta di vademecum di regolette, No? Su, su, ah, e di esempi di riscrittura di testi questo è anche un esercizio interessante che si può fare con i ragazzi qui poi c'è un riepilogo questo qui non ho fatto tempo a fare la slide erano i due link da cui prendevo c'era Luisa Carrada ha fatto due bei articoli qui eh, ci sono delle risorse che avevo a disposizione sulla comunicazione inclusiva cioè se fin troppa roba forse esagerate, me ne scuso e qui ci sono un bel po' di documenti del ministero che ho pensato di rimpaginare ri eh, con quella tecnica dei segnalibri aggiuntivi. Interessante in particolare quello del Piano Nazionale della Scuola Digitale, che è proprio un testo molto corposo e che soffre della mancanza di segnalibri. Bene. Io penso di essere stato un po' nei tempi, e adesso però interrompo, ho sbagliato qua, non era qui, era qua. Va bene, eh, spero che non sia stato, ripeto, troppo cantilenante e sia stato utile.